vorresti aggiungere safety cloud virtual desktop all'offerta della tua azienda con il tuo logo guarda cosa ti racconto Overlap. safety cloud virtual desktop è il servizio che può offrire ai tuoi clienti la possibilità di lavorare da qualsiasi posto con qualsiasi banda con qualsiasi dispositivo in un ambiente virtual desktop potente performante con tutte le tue applicazioni, ERP, Office, Posta, tutto quello che ti serve, browser, i browser che vuoi, le applicazioni che vuoi, la Strong Authentication, tutto, ma vuoi farlo con il marchio della tua azienda, il tuo URL, il tuo logo al logon, in maniera che sia completamente il tuo prodotto che vendi alla tua clientela, con Safety Cloud, eh, Virtual Desktop in White Label, puoi farlo. È molto semplice, compila il form che trovi su Safety Cloud Virtual Desktop White Label e ti facciamo avere la quotazione, e puoi realizzare un portale con il marchio aziendale tuo, con il tuo brand, un URL assolutamente personalizzato e avrai un ambiente completamente cucito sulla la, la, la tua immagine coordinata per offrire ai tuoi clienti un Virtual Desktop ai massimi livelli con l'ultimo sistema operativo, le migliori applicazioni e ovviamente, cosa tipica di Safety Cloud Virtual Desktop, completamente customizzato sulle esigenze dei tuoi clienti. Se ti interessa aggiungere anche questa opportunità al tuo business, vai su www.safetycloud.it, contattaci, otterrai tutte le informazioni necessarie a personalizzare il Virtual Desktop e ottenere un prodotto personalizzato per i tuoi clienti. Ciao! Server Lab